Ciao ragazze, ho deciso di fare come su Instagram e snocciolarvi uno, uno sciottino al giorno, ovvero un consiglio veloce. Lo sciottino di oggi riguarda queste eh, sagome di Plexiglas che servono per fare patchwork o l'English Paper Piecing. Io le ho anche pentagonali, ma in commercio ce ne sono di tantissime forme. Il mio sciottino è quello appunto, come vi ho detto nelle storie, di. Eh, prendere e eh, disegnare su un foglio a 4 tanti esagoni quanti eh, ne può contenere il foglio di tutte le dimensioni e tenerlo come matrice. Questo perché così eh, avrete già il foglio pronto e non vi servirà altro che fare le fotocopie, almeno vi siete tolte dalle scatole un lavoro noioso. Invece per quanto riguarda come funzionano è molto semplice. Come potete vedere la sagoma ha questi buchi all'interno e un esagono disegnato ok quindi voi dovrete fare le sagome di questa forma di questa dimensione seguendo le, i puntini che potete tracciare um, in questi buchini grazie a questa guida. praticamente prendete il foglio prendete la matita e non fate altro che segnare sul foglio i puntini e poi andarli unire questo perché vi creerete il pezzettino di carta da inserire all'interno dell'esagono e poi con il cutter semplicemente andate a tagliare intorno all'esagono qui sui bordi e avrete già il pezzo di stoffa praticamente perfetto con il margine di cucitura perfetto e perfettamente allineato. è sicuramente un lavoro più preciso spero che lo sciottino vi sia piaciuto, vi mando un bacio e al prossimo fatemi sapere se vi può essere utile questa piccola rubrica quotidiana ciao!